Avete mai sentito parlare di hologramma? ologramma? L'ologramma è una lastra di pellicola fotografica dove vengono impresse delle immagini in 3D. Questa è una tecnologia che si sta evolvendo man mano che va avanti il tempo perché si cerca di ricreare tridimensionalmente immagini che possano riflettere la realtà. Abbiamo sempre visto quei film dove vediamo persone che tastano nell'aria computer e immagini di persone a grandezza naturale che si riflettono in tutto lo spazio in cui viviamo ebbene se noi potessimo tastare nell'aria su uno smartphone vi piacerebbe l'idea di poter scorrere immagini aprire applicazioni e poter scrivere in maniera del tutto disinvolta Ebbene, ci siamo quasi, perché noi a disposizione abbiamo delle invenzioni che già funzionano e, e io oggi ve lo farò vedere. Infatti, è arrivato questo. Io ancora non l'ho aperto, quindi non so in realtà come funziona e se funziona veramente. Quindi noi andiamo ad aprirlo e vediamo che cosa contiene e come funziona. Ma prima di ogni cosa io vi invito a iscrivervi al mio canale Telegram Qui potrete vedere tanti link dove potrete acquistare tutti gli accessori che compro su Amazon e potete acquistarli anche voi se volete Il link ve lo lascio in descrizione Ma passiamo ora a questo spacchettamento Sono molto curioso di vedere che cosa c'è dentro Qua troviamo la carta Carta, carta Ta na. -na, -na una scatoletta vediamo un po ok abbiamo qui le istruzioni che nessuno leggerà mai e questo niente po, po di meno che questo prodotto qua vi faccio vedere che cosa può fare andiamo a vedere solo cosa c'è qua sotto tutto devo dire molto molto curato infatti vedete avete pure il vostro cavetto ma Vediamo come funziona. Allora, quello che io intendo fare è sostituire questa. Chiaramente è solo per vedere come funziona. Quindi io questa qui ve la metto lì. e Questo qui semplicemente dobbiamo prenderlo. Prendere il nostro cavo. Funziona anche in Bluetooth, quindi non vi preoccupate del cavo se non, non avete spazio. Mettiamo il nostro cavetto qua, così come ho detto questa devo toglierla completamente utilizziamo la stampante senza inchiostro come spessore vi lascio il link in descrizione se vi interessa ecco adesso non ci resta altro che dire una semplice parola eco spegni luci e andiamo a premere il pulsante ragazzi eccolo qua aspettate che ve lo faccio vedere meglio devo dire che ho riscontrato qualche problema con il mio tappetino quindi io adesso lo toglierò e vedremo se senza tappetino riesce a funzionare quindi mettiamolo di nuovo qui vediamo se si vede un po' meglio andiamo ad aprire un documento scriviamo semplicemente così e voilà siamo riusciti a scriverli con una tastiera virtuale ma possiamo anche scrivere sul nostro tablet, proviamo ok mi è, mi è apparso laser keyboard qui, qui sotto, lo colleghiamo ok ho selezionato un documento con il mio smartphone e proviamo ad andare a scrivere vedete che funziona possiamo scrivere praticamente di tutto sempre con, con la nostra tastiera virtuale quindi diciamo che l'operazione è riuscita questa stasera sembra funzionare abbastanza bene ma andiamo alle conclusioni allora voglio dargli un'altra possibilità io adesso sono alla luce l'ho messo su un piano bianco al, davanti a un tablet vediamo subito che posso collegarmi al bluetooth molto semplicemente molto veloce lui si è collegato ok andiamo a scegliere un documento quindi andiamo a scrivere, andiamo a aumentare la dimensione così potete vedere e vi scrivo subito. E così funziona anche qua, anche sul nostro tablet. La tastiera si presenta in questo formato, infatti se noi ce lo muoviamo possiamo modificare anche la grandezza. Ma noi dovremmo tenerlo sempre così in orizzontale Allora che dire di questo prodotto? L'abbiamo provato, l'abbiamo testato L'abbiamo provato sui nostri smartphone L'abbiamo provato sul nostro pc Possiamo collegarlo anche al nostro tablet Allora lui come si presenta? È molto piccolo, molto leggero Molto facile da poter collegare E funziona subito alla grande eh, Diciamo che il suo lavoro eh, olografico lo fa diciamo scrivere in maniera molto semplice eh, avere a portata di mano una tastiera senza doverci portare le tastierine però è un prodotto che fa il suo lavoro e a voi lo conclusioni se volete acquistarlo io vi lascio il link in descrizione qui sotto eh, al video per poterlo acquistare quindi con la tecnologia olografica diciamo che ancora siamo alle prime armi passerà molto tempo prima che vedremo gli effetti olografici di cui abbiamo visto prima quindi io vi rimando al prossimo video, ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati E ciao e tu Pepi cosa dici?